Maestro, eh, ultimamente ho avuto dei eh, problemi mh, piuttosto diffusi. Mh, mh. In che senso, Malaguda? Eh, voglio dire, non riesco più a... Spaventare con la minaccia del disvelamento, intendo nel nostro, nostro disvelamento. Essi sì, non credono e dicono che la scienza dice così, perciò il demonio e altre sciocchezze non esistono. No, no, non ti preoccupare, Malacoda, non devi fare assolutamente nulla. In che senso, maestro? Nel senso che quella scienza a cui loro si riferiscono l'ho creata io. <ride> ti spiego, ti racconto. C'è stato un tempo, non molto lontano, in cui la scienza appena nata era portata avanti da persone umili. E tu sai quanto l'umiltà nuocia la nostra causa persone umili eh, che si interrogavano in continuazione ossessivamente dubitando perfino dell'apparenza delle cose, questionando tutto, tutto essi dubitando di tutto questionavano in particolar modo le verità <ride> e tu sai quanto ci ha aiutato questo, questo concetto da sempre, questa, questa idea, la verità. Non siamo stracolmi di sostenitori incalliti della verità laggiù. Perciò con questa abilità eh, che noi abbiamo, che ci viene più facile, eh, per ridurre questa minaccia o cancellarla del tutto, io ho ribaltato nel tempo la situazione. <ride> e li ho fatti inorgoglire dei risultati che piano piano coglievano nella, nel reale con la scienza. Pensa alla tecnologia, no? risultati davvero incredibili, in effetti. Li ho fatti inorgoglire, inorgoglire, inorgoglire, finché ad un certo punto si sono dimenticati del presupposto di partenza del dubbio vi ha cancellato nessun dubbio e in questo modo cancellando l'umiltà e il dubbio hanno aperto la strada a personaggi che in effetti nulla hanno a che vedere con quei primi scienziati personaggi nostri <ride> sciocchi e o oh, in malafede da me istruiti, che si impossessarono di ruoli importanti e si sono fatti portavoce assoluti del sistema scientifico, una sorta di neo-sacerdoti che hanno pian piano costruito così quella che è divenuta una religione Materialistica, <ride> la scienza, come ama dire un nostro acerrimo nemico. E cosa c'è di meglio, malacoda, che l'illusione della verità assieme all'illusione della materia? <ride> cosa c'è di meglio per noi? ma la coda di quei personaggi che strombazzano con arroganza le loro assolute e inconfutabili verità scientifiche grazie, grazie, grazie coltivatori delle certezze assolute e incrollabili vi dovremmo dare uno stipendio infernale in effetti pensarci a questo, ma la coda non sarebbe un'idea. Eh, ricordati, ma la coda, se loro rifiutano di credere in noi, sulla base ormai radicata di, di questa paura si è instillata in loro, semplicemente se rifiutano di valutare le possibilità, allo stesso modo quegli uomini non vedranno nulla del mondo spirituale e non vedranno neanche la loro stessa capisci allora che possiamo dire che in questo modo essi si dannano da soli, perché credendo di essere solo materia si terrorizzeranno all'idea di perdere questo grumetto di terra e allora, come ti ho fatto vedere, saranno divenuti nostri per sé. Yeah. <laughs>